Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo ancora dell'audio del relatore Ma come? Noi abbiamo già parlato dell'audio del relatore in video tutorial precedente E eh già ehm, allo scorso di Luxday ho applicato eh, esattamente quello che avevo spiegato nel mio video tutorial E non sono riuscito a registrare bene l'audio del relatore perché quello che avevo spiegato non ha funzionato completamente allora la cosa principale è stata che il relatore non era sempre fermo sulla cattedra e poi quando parlava parlava di gora. quindi le ultime parole finivano troppo ehm, basse come volume quindi i miei effetti che ho utilizzato di filtro non hanno funzionato. Adesso vi faccio vedere cosa va impostato sul mic aux. Allora si clicca sull'ingranaggio, si va su filtri e mi raccomando la prima cosa da fare è mettere la riduzione del rumore nel vecchio video tutorial avevo segnalato la sensibilità d'ingresso no mettete la riduzione del rumore e lo lasciate a meno 30 in modo che il rumore di fondo venga elevato e funziona di suo questo l'ho notato così e magari più avanti mi studierò meglio la riduzione del rumore e vi dirò come va parametrizzato ma nel mio caso eh, la maggior parte delle volte funziona la cosa più interessante è l'imitatore l'imitatore io lo metto a meno 10 che è praticamente il massimo del volume nella sezione gialla perché un numero più alto tipo eh, meno 9 meno 8 meno 7 va già sul rosso che non va bene perché così distorce in questo modo voi adesso sentite la mia voce ma non sta distorcendo perché va al massimo a meno 10 del eh, volume audio Se mi allontano comunque arriva sempre nel giallo e mi sentite bene lo stesso senza limitatore avreste sentito quando sono vicino eh, l'audio distorto perché va sicuramente sopra il rosso quindi non va bene eh, provatele queste cose soprattutto se trovate ehm, soluzioni migliori fatemele sapere perché questi video tutorial non sono un must sempre lì fermi e eh, che quello che eh, io dico è per forza giusto ehm, io posso sbagliare e se voi mi date le correzioni è la volta buona che invece di imparare da solo imparo attraverso qualcun altro e mi fa anche piacere di confrontarmi. Per questo video tutorial è tutto.